Via, vai e due. Uno e due, Buonasera ascolto. e benvenuti al Piramide Show. Un'altra serata interessantissima, interessantissima spero. Fantastico. E in, al in allegar questa sera abbiamo, abbiamo ospite ed eh, eccezione con Luci. Luciamo con da tantissimi anni, co-owner di Piramide Café. Di di 3D, Claudio Pacchiega. Tutti qui conosciamo, Salazar Ben Baghe. Salazar, benvenuto. Prima di dare la parola a tutti quelli che ci stanno seguendo dallo streaming e quelli che vedranno la registrazione, confido su voi tutti: condividiate sui social i nostri link su tutti i social di Piramide Caffè: Facebook, YouTube, anche Twitch. Eh, e quelli che ci stanno vedendo in spazio, amici che ci stanno vedendo, stanno vedendo, questa è una novità. Io, intanto, ringrazio eh, ringrazio Leonardo Cardinali in spazio. Anche lui sta mandando le immagini, ma c'è la possibilità su questa piattaforma social VR di seguire la piattaforma molto stretta, oltre che dal visore si può accedere attraverso Verso, gli smartphone. smartphone, non ci non sono più scuse, tutti possono accedere al metaverso. Ciao ah, Leonardo, ancora grazie. Saluti ciao, da Marlu. Ciao Marlu, ciao a tutti quelli che ci stanno guardando, so di altri che eh, non potevano, di DJ Kiko che non stava tanto bene, auguri di prontissima guarigione. Eh, grazie a tutti ah, tutti quelli che, che, che rendono possibile questo evento a partire anche poi da Enrico de, di Meta Comitiva VR e poi le altre community come Meta Ocus Community ITA, abbiamo Alfri a rappresentare, ciao a tutti un abbraccio a tutti a All e allora ci siamo ancora, non è la prima volta che vieni al nostro show, quest'altra volta sei venuto per Redu3D ma non eri l'unico che stavolta il palco è tutto tuo e vieni per parlarci di un qualcosa che ti ha preso tantissimo perché da un po' che ti vedo non pubblicare eh, post, immagini eh, queste, queste meravigliose meravigliose create dalle intelligenze artificiali sei un programmatore lo ricordo, sei un esperto anche di queste cose di intelligenze artificiali sei soprattutto un appassionato lo sono io, io, e... a te la parola. Sì, diciamo, diciamo, diciamo che questa diciamo cosa che... qua dell'AI in realtà è una cosa che sta prendendo moltissimi. Se voi sì, guardate, sì, su se Facebook, Facebook, guardate su Facebook o anche su molti anche altri Facebook, social media, social media ehm, ehm, ci sono un sì. sacco di persone che pubblicano immagini o che pubblicano in questi ultimi giorni in particolare, c'è stata la febbre del chat... GPT che io chiamo Geppetto non so se quanti di voi ne hanno sentito parlare, comunque è que questo, questo mondo delle intelligenze artificiali sta un po' rivoluzionando insomma, tutto, tutto, tutto quello che noi pensavamo che fosse ormai stabile insomma, no? quindi c'è una rivoluzione che alcuni paragonano della fotografia nel secolo scorso cioè, se voi pensate nel secolo scorso eh, avevano cominciato a fare questi, questi oggettini, questi, questi, queste scatole magiche che permettevano a chiunque, semplicemente mettendosi lì e, e davanti a un oggetto, prendevano una fotografia Devo di un oggetto. In un oggetto. E, e prima, per fare una cosa del genere, bisognava essere degli artisti, per fare degli disegni, degli schemi, degli de, de, de, de, de, de, de, del schizzi, delle cose... Molto, molto complesse, complesse per cui praticamente delle scuole sofisticate. Invece, eh, tant'è che all'inizio, poi lo vedremo anche: che l'ho messo in una in mia diapositiva, Si diceva: Ma non ci va niente a fare la fotografia e, e, quindi, è, e quindi non è un'arte, no? è, un no, cioè, no, è, è una credibile. cosa da. da, da da scopiazzatori da, insomma da da gente da gente tori, gente di gente che di si approfitta del lavoro di arte in realtà già nel 1990 è stato possibile anche attraverso la fotografia era, fotografia, era fotografia, possibile l'arte quindi, quindi poi, poi come noi sappiamo quindi adesso c'è una mostra d'arte fotografica e quindi è stata ampiamente sloganata comunque nel caso specifico infatti l'argomento di stasera era soprattutto di farvi vedere i concetti che stanno dietro alla, alla eh, generazione eh, di disegni, disegni o di immagini, di, o di, di diciamo, fotografie, anche alcuni casi, automaticamente, automaticamente dell'intelligenza dell artificiale, artificiale per eh, eh, aspettare eh, di non essere un, pronto. pronto. una pronto. domanda, diciamo, uno chiede, uno chiede sì. una la descrizione di un qualche cosa e l'intelligenza artificiale praticamente dà la descrizione, quindi se uno diciamo, dice voglio un gatto, ho aggiungato l'italizzazione delle fatto... diapositive, quindi adesso, eh, Questo... se... posso già iniziare con le diapositive? Eh? Mm. Oh, certo, oh, certo. Eh, però prima di eh, iniziare volevo solo capire inizare... una cosa, cioè quante di voi, ecco, magari usiamo anche un po' il fatto che siamo un po' in una realtà tridimensionale, hanno già visto, insomma, questa... Eh, questa... Eh, sanno... Vagamente anche usare, diciamo, la generazione del. alziamo la di manina textuale. questa qua. Delle monte. Posso vedere quanti di voi hanno già avuto esperienza specifica di queste cose qua. Allora, non ne vedo tante. Qua che è molto più bella, ecco. eh. Ok, l'alzo anch'io, tra l'altro, anch magari se lo trovo, ok. E sarebbe questo, ok? Si vede, ok quindi mi sembra stato... di mandare contatto 3 o 4, so se sicuro che Eva eh, pubblica. Mon... Avrei, pensato, avrei pensato di più io veramente. ecco, Eva, Eva... maggior ragione sì. Eva sta pubblicando centinaia di foto <ride> insieme ad altre persone ah. e io ho fatto proprio un corso alla generazione di immagini partendo di prompt in 2D e il risultato tra l'altro sarà una mostra di, di immagini che faremo tra la settimana prossima Comunque, nel frattempo, vediamo un po' le diapositive che ho fatto. Ecco, allora, queste diapositive sono fatte partendo da un'intelligenza artificiale in particolare che si chiama stable diffusion. E stable diffusion è un'intelligenza artificiale che la cui caratteristica è di essere open, cioè praticamente eh, non è di proprietà né di Microsoft né di chiunque, insomma di Google o di altri. È un'intelligenza artificiale pubblica che si può trovare tranquillamente disponibile su internet, eh, sotto GitHub, sotto comunque altre, altre pagine web, ed è liberamente disponibile a tutti attraverso un sito che si chiama mage.space, è un sito che praticamente basta entrare dentro, lì dentro e presenta un'immagine e poi una, un, una, un posto dove voi inserite il vostro testo e cliccate sulla, sulla freccina e vi compare automaticamente l'immagine corrispondente ora io quello che volevo far vedere in queste diapositive era appunto come poter passare da una descrizione veloce a un'immagine eh, discutendo un attimo cioè, molto brevemente perché poi la cosa interessante che, su cui volevo soffermarmi anche con voi erano le implicazioni diciamo di questa di questa tecnologia, di questo strumento, no? perché è uno strumento potentissimo che genera delle, delle cose molto, molto sofisticate, in alcuni casi anche inquietanti, inquietanti nel senso che a volte c'è la... l'intelligenza artificiale non, uh, non sa in realtà quello che sta di dipingendo quindi tante volte dipinge delle cose basandosi sì, sulla banca dati di, di tutte le immagini prodotte dall'uomo però non conosce tutto, tutto ciò che sta dietro quindi possono uscire delle immagini con eh, mani, con sei dita eh, tre braccia, cinque gambe, cose del genere però eh, diciamo che cosa è cose abbastanza... Normalmente l'effetto è, è comunque abbastanza incisivo. Ora, se eh, mi cambi la, la slide, vediamo la prossima. Ecco, questa qui praticamente è un'immagine, allora, text to image, parte del prompt, no? Io l'ho chiamato, perché? Perché partendo dal prompt, cioè da quella, eh, da quella frase che voi scrivete, eh, che uno può scrivere per poter avere l'immagine, si può ottenere un'immagine più o meno bella. Io ho usato come esempio, ma giusto perché mi è venuto, diciamo se gli Android sognano del, di pecore elettriche, che è il titolo di un libro famoso di Philip che Dick. Non so quanti di voi lo conoscono, ma è quello da cui è stato tratto. Come si chiama? Aiutami il è Blade Runner, no? Blade sicuramente Runner. avrete avete visto tutti. ecco eh, è È un capolavoro. È il libro, tra l'altro, ve lo raccomando, è molto interessante. Allora, cosa succede? Se voi date un prompt di questo tipo, normalmente lo si dà in inglese perché eh, questi, questi motori, queste intelligenze artificiali sono state allevate, diciamo, istruite in inglese, ma in realtà molto spesso capiscono anche l'italiano, quindi diciamo, mh, mh, si possono fare delle prove anche in italiano, ottenendo a volte anche dei risultati inter molto interessanti. L'inglese tuttavia è la lingua più diffusa eh, con cui vengono fatti i training, quindi Lavorando in inglese si ottengono normalmente risultati migliori. Comunque, in questa diapositiva, vedete che all'inizio sulla sinistra c'è soltanto due Android Dream of Lettership, e vedete che è venuta un'immagine che ha un significato, una valenza relativamente bassa. No? E vedete che c'è praticamente un, un qualcosa di neutro, anche semi-infantile, o comunque strano. E, mentre invece nell'immagine di destra è esattamente lo stesso prompt in cui si è, è stato richiesto all'intelligenza artificiale di dire sì, fammi un'immagine più o meno di quel tipo ma attenzione, falla cercando di renderla fotorealistica quindi usando il fotorealistic style se so, vedete c'è cioè la differenza tra una foto e l'altra in questo caso è abissale. La foto di destra è comunque una, una foto che è tranquillamente utilizzabile in una locandina come quella che mi hanno utilizzato e rappresenta comunque sì. un, un ritratto di buon gusto. Non so cosa ne pensi. <ride> eh, mentre sì, invece un... la, la foto sì, è di sinistra... Insomma, è... Non mi ho esitato piaccia. a dire di sì quando me l'hai proposta come locandina. Per le... Avevi esitato? Non ho esitato. Non ho esitato, okay. mi è piaciuto a te. Se tu avessi proposto la rocondina di sinistra si è avuto qualche no, problema, te l'avrei bocciuta sicuramente. <ride> ecco. però notate che eh, l'intelligenza artificiale so sta facendo riscoprire l'importanza e la forza delle parole: cioè sono importantissime la descrizione, le parole che permettono di arrivare a delle differenze di, di, di, di, di elevato, di, m, m, molto, molto forti. In questo caso, basta aggiungere il style. di poi, eh, se mi passi alla foto, eh, la diapositiva successiva... Ok, ecco, eh, quello di prima che abbiamo visto è la tipica text to image, cioè praticamente do un una, eh, testo e ottengo un'immagine. In realtà un'altra eh, un cosa che si fa molto spesso è di non partire da un testo, ma di partire da un'immagine già fatta. cioè Si può dare all'intelligenza artificiale di questo tipo... E il, un, una foto per esempio, una, una foto femminile e poi offrire un testo quindi si dà sempre un testo e si chiede all'intelligenza artificiale di reinterpretare l'immagine in modo tale da, uh, uh, da rendere un po' diciamo il testo il prompt che si è dato, quindi in questo caso l'intelligenza artificiale è partita dall'immagine di partenza e l'ha reinterpretata cercando di rendere una cosa tipo un android insomma una, una cosa del genere no? l'effetto non sempre è eh, ottimale, però in alcuni casi è molto interessante. Quindi, per esempio, viene utilizzata questa tecnica per fare il restauro di immagini. Cioè, viene, eh, si, si prende un'immagine che magari è difettata, cioè che è proprio magari un'immagine in bianco e nero, <ride> che, in cui mancano dei pezzi. E gli si chiede all'intelligenza all artificiale di reinterpretare l'immagine con una descrizione che rappresenta molto fedelmente come doveva essere l'immagine all'inizio. Eh, L'intelligenza artificiale quindi la ricostruisce partendo dall'immagine iniziale e di fatto fa un restauro, no? si inventa i pezzi che mancano, però sostanzialmente in alcuni casi i risultati sono eh, estremamente interessanti. Ok, proviamo a passare all'immagine successiva. Si allora, se potete spegnere i microfoni. Io ho mutato la platea. però eh, se potete spegnere i microfoni, chi, gli host, oh, non in modo che è non, è non, è non è entrano è rumori è ambientali. avanti, stalo. Sì, allora un altro concetto che eh, a volte non è molto chiaro è il concetto dell'inpainting. Inpainting, però, è molto potente, come vedete, cioè si può prendere una foto già fatta poi attraverso un pennello si possono cancellare alcuni pezzi dell'immagine, poi si chiede all'intelligenza artificiale di ricreare quei pezzi cercando di mantenere nell'insieme dell'immagine sì. un concetto organico. Quindi in questo caso è stato usato lo stesso prompt iniziale, quello che evocava un android e su una foto di una, signora, sì, sì, sì. Insomma, una donna sì. eh, cancellando sì. la faccia, si è chiesto sì. di ricrearla sì. e l'intelligenza artificiale è stato in grado di eh, riprodurre quello che poteva essere la completa il completamento del della foto, pensando che sia un androide. quindi Non so se vedete, questo è un effetto abbastanza, abbastanza interessante. È già questo, sì, ma so dire, si possono perché... fare tante altre cose, nel senso: si possono far apparire degli oggetti in una scena, tipo. Si può avere un, una foto di un salotto e poi dirgli adesso, dentro quel salotto, mettimi un letto, oppure mettimi un cane, no, no? E l'intelligenza artificiale ricostruisce del del la foto del iniziale del e nel pezzo dove gli indicate stesso. voi può inserire l'oggetto, la cosa che gli avete detto di, di far inserire. E quindi eh, è, è un altro io tipo di manipolazione che fa l'intelligenza artificiale. Poi passiamo oltre alla prossima diapositiva. Ecco, no, no, questa è una, una cosa molto potente che viene chiamato, fatto, il rubio, il ehm, adesso non mi ricordo il nome esatto, ma eh, è, Dream Boot, è praticamente il sistema che fa questi che permette di la, eh, dare in un... pasto all'intelligenza artificiale definito... alcune foto, neanche Parano. tante, dei soggetti, in questo caso per esempio gli viene detto in, in pasto la, quattro foto di un cagnolino, sì. Che Poi gli si chiede all'intelligenza artificiale di dato è? quel cagnolino, di metterlo in situazioni abbastanza diverse tra si tratta. Quindi questo è, è un meccanismo che eh, è molto interessante perché, per chi fa storytelling, ad esempio, perché permette di costruire delle, dei fumetti, ad esempio, delle graphic novels o comunque delle, delle, delle opere insomma, interessanti, in cui si possono dare degli, dei soggetti. E poi eh, inquadrare questi soggetti nelle situazioni in cui si vuole insomma, farli inquadrare, tipo ad esempio in quel caso il cagnolino è stato messo nell'acropoli di Atene, oppure è stato messo a nuotare, è stato messo a dormire, è stato messo nella sua cuccia, oppure in un secchio, oppure è stato, messo, eh, è stato generato una foto in cui gli si fa il taglio dei capelli, del pelo, no? e questa cosa qua è potentissima perché eh, sostanzialmente l'intelligenza artificiale è in grado di eh, ricreare mm -hmm. basandosi mm -hmm. sull'esperienza di tutto un parco di fotografie che, eh, che sa come, no, no, come, per come, per come nuota un animale e quindi ricostruisce riporta cioè, questa questo, quest impostazione cioè, esempio, lei, sul, sul, sul nuoto il video del cane cioè, mi sembra passa, che sugli esempi poi, provo a andare sulla diapositiva successiva Ah, ok, ecco questa è una cosa interessantissima sempre sulla parte diciamo tecnica diciamo io sono un po' tecnico di queste, di queste cose quindi mi interessa molto eh, sapere come sfruttarlo dal punto di vista tecnico ma sempre nel prompt eh, è possibile aggiungere un, così come abbiamo, messo, abbiamo visto all'inizio nello stile eh, foto, eh, fotorealistico è possibile dire uno stile di un artista per esempio si può mettere una foto e poi dire Interpre interpretami questa foto, oppure anche un concetto un testo, secondo lo stile che, con cui l'avrebbe disegnato ad esempio Botticelli e lui cerca di reinterpretare la foto cercando lui sa più o meno come, come, come Botticelli farebbe le cose, quindi genera automaticamente un esempio che ricorda mo molto da vicino ai Botticelli questa cosa è veramente eh, molto interessante e a volte molto precisa, nel senso che si può dire ad esempio di un chiedere di fare so, una mela e chiedere di disegnarla come l'avrebbe disegnata Van Gogh per esempio, e io tengo degli effetti veramente molto, molto credibili no? cioè, e non, se no, se chiaramente sì, è eh, pazzesco se ci pensate no? una, una, una cosa del genere Infatti questa cosa qua peraltro invece dà luogo anche un pochino di sconcerto perché ci sono alcuni artisti moderni che hanno fatto delle opere che sono finite su internet e che magari sono state indicizzate e sono state utilizzate per i training di queste intelligenze artificiali in cui ci sono degli artisti che è possibile riprodurre, riprodurre delle opere di alcuni artisti dicendo nello stile di Pippo Pluto credo che ci sia un artista Pippo Pluto e, e se esistono un patrimonio di foto su internet con cui è stata costruita questa cosa, lui è in grado di ricostruire questa, questo disegno. Questo dà luogo a alcuni problemi di copyright, nel senso che questi artisti, per esempio, dicono, affermano che eh, in pratica l'intelligenza artificiale gli fa una specie di plagio delle loro opere, no? perché pur non essendo opere completamente, non sono esattamente le opere che hanno fatto loro, però sono di fatto… Lo stile che hanno usato loro, no? e quindi cioè, è, un, è una cosa che di cui si sentono proprietarie. Questa è una cosa che poi vediamo, magari sì. lo vedremo poi tra poco. È, è, è sotto discussione, manca una legislazione eh, al momento per gestire questa sì, situazione. Visto, però al momento c'è diciamo, un, eh, un po' di tensione eh, nel mondo del, del, del, del text to image, cioè di, di, di queste intelligenze artificiali. Poi provo ad andare avanti, non mi ricordo qual è la prossima. Sì. È in grado di capire, data un'immagine, cosa c'è dentro. E questo testimonia il fatto che lo sa, cioè riesce a, a dire, fare il contrario: cioè passare dall'immagine a un possibile prompt che potrebbe aver generato quell'immagine. In questo caso, questo qui è un programma che si chiama Clip Interrogator. Che si trova su uh, internet e di dominio pubblico perché è open source anche questo quindi si va su clip interrogator gli si carica un'immagine e gli si chiede di descrivere l'immagine in questo caso l'immagine che ho costruito in quel modo oh, che ho accennato prima eh, dandogli impasto aspettando un paio di minuti perché questi sono software girano su dei computer e ci sono centinaia di persone che lo usano, quindi c'è una coda di utilizzatori, insomma, è, è, è, è, è abbastanza costoso anche in termini di computazione, comunque dopo un paio di minuti mi ha dato questa descrizione in inglese che vedete sotto, che se ci fate caso è precisissima, con pochissimi errori, per esempio nel caso di quella figura lì, eh, decide che un dipinto digitale di una donna con un pettine in testa. Adesso il pettine in realtà non è un pettine, ma eh, si assomiglia molto tanto, quindi non ha eh, tutti i torti, potrebbe anche essere un pettine. Arte cyberpunk, eh, Peter Grich, vedete che usa anche l'intelligenza artificiale cerca di capire quali tipi di artisti potrebbero aver fatto quel tipo di immagine. E, e poi aggiunge tutta una serie di altri dettagli che cercano di capire che cosa c'è dentro e sono tendenzialmente giusti, no? E sono incredibilmente giusti. Puoi provare ad andare avanti? Ok. Ciao ah, Wiz, eh, in Canada. Eh. <ride> Ciao Wiz. Perfetto, allora poi ci sono invece alcune diapositive che ho lasciato sulle, eh, su tutte le frontiere, insomma sulle discussioni che di cui alcuni ne ho accennato, ma vi interrompo qua perché già queste cose che vi ho detto eh, potrebbero, eh, soprattutto fra chi di voi non conosce bene o comunque conosce un po' da lontano eh, queste immagini, potrebbero aver già prodotto delle curiosità, delle domande o delle perplessità, quindi non so se volete già intervenire, se qualcuno ha qualche cosa, qualche cosa da dire che dici io intanto ehm, confesso a tutti qua che ehm, non mi sono non ho ancora messo in, in questa quest'arte perché sono sicuro ma proprio per detto se io inizio a guardarci dentro poi il piramide show non lo faccio più a generare immagini dalla mattina alla sera perché è una cosa che so già che mi prenderà in una maniera, una diciamo, è, veramente, è una cosa veramente molto interessante. Credetemi o meno, ma anni fa io dicevo, mi piacerebbe tanto poter scrivere per Google: non so, fammi un'immagine così e così, e cos'ha, è, è successo. Sono passati pochissimi anni e questo è successo. Io sono interessatissimo a tutto questo, anche non tanto per le immagini 2D, ma per quelle 3D che arriveranno, e tu mi confermerai, sale, poi chissà, no? i mondi che verranno generati dalle intelligenze artificiali. Questo Biagio che alzava la manina, Biagio Teseo, vuoi intervenire Biagio? Sì. sì, se posso, una... Eh, una cosa che fa un po' ridere eh, quando iniziai io con il primo computer era un Sinclair ZX80 quindi il papà dello Spectrum e eh, mi ricordo la prima volta che eh, vidi il computer e eh, pensai, beh, sarà facile programmare un computer e allora mi si intesta di scrivere il mio primo programma il mio primo programma era se vi ricordate, per chi ha fatto questo percorso, i, il, i programmi si scrivevano per riga di comando, quindi 10 e poi un comando, 20, un altro comando, 30, eccetera, allistato. Allora io ho eh, mi ero messo in testa di fare un videogioco di fantascienza, di buono tutto. Allora il mio programma era 10 print, che significa stampa su schermo, e poi tra virgolette ho scritto... La, la, le astronavi nemiche, 20 print la mia astronave, 20 print lo spazio, poi il run, quando feci il run per lanciare il programma mi apparse sullo schermo tutto quello che avevo scritto, quindi disegna le astronavi nemiche, disegna la mia astronave, disegna lo spazio. Ecco non avevo capito che bisognava creare davvero il programma, le grafiche e tutto cioè io immaginai che mettendo questi dati al computer lui tirava fuori il gioco ed ero ingenuo eh, la prima volta che vedevo un computer, però se ci pensiamo oggi è quello che davvero si può fare, io posso dire al computer solo quello che voglio e lui mi crea il, eh, il videogioco, magari non ci siamo ancora arrivati ma ci stiamo arrivando ecco era un piccolo aneddoto che si lega a questo Sicuramente, c'era anche il che ho visto che si è prenotato? L'altro su questa Come cosa qua, poi ti accendo perché GPT-3 fa proprio quello tra l'altro, <ride> questa cosa qua di questa settimana. Sì, ti può creare un videogioco, può ri... No, oh, no, un no, videogioco del de, de, Comunque adesso poi ne parlo un attimo fra poco, ma andiamo avanti. Okay, no, okay. Io invece avevo una domanda, cioè una domanda legata a un'opinione, ecco. Eh, par ho parlato spesso con un mio collega che produce arte, è un discorso che si è fatto spesso, che è quello che fortunatamente, come posso dire, dà molto fastidio agli artisti quando si parla di creatività, e quello è il problema, è l'esperienza che un artista ha nel creare arte. Allora, io ad alcune ad molte volte rispondevo che a mio parere è come se l'intelligenza artificiale avesse la sua esperienza accelerata pochissimo tempo, ma comunque perché impara. Quindi qual è la tua, la tua opinione, diciamo, Salazar, in merito a questo? Un'intelligenza artificiale si è guadagnata il concetto di creatività imparando... Come noi, oppure visto che comunque non, se, non sarà mai un essere umano, sì, però allora è dovuto essere creativa, sarà sempre solo un momento senza, senza qualunque forma di credibilità. Ecco un'opinione, un'opinione un soggettiva. Una domanda? No, quindi... La domanda quindi la domanda è: su sì, sì, sì. Ma allora, io sono convinto che al momento attuale le intelligenze artificiali che ho descritto prima sono fondamentalmente degli strumenti che non sanno bene che cosa stanno facendo. Oltretutto, loro, eh, una cosa che eh, molti pensano eh, i, i, ed è improprio, è che l'intelligenza artificiale abbia dentro di sé una banca dati di tutte le immagini no? che può produrre. Ma questo è sbagliato. L'insieme di tutto Stable Diffusion il modello di Stable Diffusion che è in grado di produrre delle immagini sono 4 GB, no? forse anche di meno, sono 3 GB e qualcosa. Ora, se voi prendete una foto normale che ad alta risoluzione, che quindi contiene circa 20 Mega, ad esempio 10 Mega, insomma, di queste informazioni, vi rendete conto che non può, in quello spazio lì di 4 GB, contenere tutte le possibili foto che può produrre. Quindi in realtà non contiene le foto, contiene diciamo, una sorta di, ehm, eh, di informazione che tra l'altro, che poi l'ho anche studiato perché sono anche un po', ehm, un po esperto di intelligenza artificiale, il symbol diffusion in realtà non crea delle immagini. Eh, sostanzialmente si chiama diffusion perché cerca se, di ripulire il rumore, cioè, quindi lì inventa dei pulitori da rumore. No? E quindi quello che ha è la coscienza di togliere disturbi, è un de-disturbatore, de un denoiser, noiser possiamo no? dire. Quindi lei non sa che cosa sta facendo e come ho detto prima, eh, lo dimostra il fatto che produce delle, delle, delle cose assurde a volte, no? come dicevo prima, cavalli con già... cinque gambe, no? oppure delle prospettive che sono ovviamente assurde. Insomma, ci sono cioè, lei non, non ha quel, quel concetto. Cioè, vuol dire, ad esempio, un Picasso potrebbe anche produrre un cavallo con cinque gambe, ma se lo fa, perché ha in testa un progetto, cioè vuole fare un determinato obiettivo, cioè fa fare una quinta gamba per dimostrare un determinato concetto. L'intelligenza artificiale la fa semplicemente perché non lo sa e quindi genera quell'immagine in una maniera quasi casuale, possiamo dire. Quindi eh, molti artisti che usano questi strumenti qua, tipo Migiordi, non so se avete mai sentito che è il, PU, eh, il sistema di intelligenza artificiale produce immagine eh, più raffinato che esiste, ha anche vinto tra un premio di una giuria di umani per la qualità delle immagini, e molti artisti mi giuro, che usano i giorni prendono i giorni solo come ispirazione, Che chiedono ai giorni di, di creare delle, delle immagini sì, di partenza e sentire, poi le ritoccano in Photoshop. Senso, Comunque le organizzano le, e, e, e, e le mettono in un altro contesto artistico pro, propriamente detto. Quindi in questo senso quindi, tutta questa tecnologia che stiamo dicendo... Eh, è da vedersi come uno strumento e non come un fine. A, al, momen al momento attualmente non c'è nessun programma di questo tipo che genera consciamente dell'arte. No? Genera dell'arte solo se guidato da un uomo. E, e quello che volevo sottolineare prima è che la scelta dei prompt è una scelta che in, per alcuni versi è anche molto artistica. Cioè, Ci sono delle persone che adesso stanno vendendo la loro competenza, addirittura all'interno di, di marketplace, eh, perché sa, avendo studiato questa tecnologia sanno come chiedere all'intelligenza artificiale di produrre determinate immagini di un certo livello usando dei prompt opportuni no? Ed è una scienza, io la chiamo i sussurratori dell'intelligenza artificiale cioè quelli che conoscono l'intelligenza artificiale che di per sé non sa che cosa sta facendo e la, eh, la pilotano a produrre qualcosa di, di sensato, di interessante un'altra prenotazione tra i che abbiamo la parola che voleva intervenire ah. scusate no volevo dire um, condivido con salazar uh, questo uh, questa idea che l'intelligenza artificiale um, in realtà non sa quello che fa e, eh, la difficoltà più grande, in effetti, se hai in mente eh, qualcosa di preciso che vuoi ottenere, è riuscire a farglielo fare, eh, per quello che gli artisti poi devono ricorrere comunque eh, a Photoshop, oppure eh, devono cercare di modificare l'immagine di base. Um, certo il prompt uh, aiuta parecchio però io ho notato che uh, intanto mh, io uso vari sistemi um, di giorni no uh, direi che più che altro sono programmi come Night Cafe um, oppure c'è anche un diffusion land che però non permette purtroppo di uh, inserire un, all'inizio un'immagine un um, di base e, comunque mh, devo fare molti passaggi per riuscire a ottenere qualcosa che sia un minimo soddisfacente ora dico solo questo ok eh, si era prenotato anche Lollo e... sì e ehm, salve Volevo, era una domanda di curiosità se non conoscendo bene l'argomento però mi incuriosiva, è Ego, possibile prego, che per due questo. persone con differenze scritture possono raggiungere lo stesso disegno? Aspetta, non ho capito la domanda, se due persone distinte sì, con due persone, distinte... due persone che mettono lo stesso prompt possono raggiungere lo stesso disegno, pare di capire. È unico o, o è ripetibile? <coughs> Allora, eh, questa è una cosa molto import importante, allora, e lo stesso prompt può generare eh, una quantità molto alta di variazioni eh, sullo stesso prompt, in realtà dato il prompt può ottenere tantissime variazioni, no? perché l'intelligenza artificiale come fa per ottenere l'immagine? Parte da una struttura di punti casuali, no? E di colori, praticamente di rumore, poi, come dicevo prima, questo rumore lo toglie il rumore finché non arriva un'immagine riconoscibile. Se cambi le, il rumore iniziale, l'immagine che ottieni sarà diversa da tutte le altre e quindi saranno tendenzialmente diverse, molto simili magari, ma molto diverse fra di loro. Ma tuttavia la combinazione casuale iniziale può essere espressa attraverso una specie di impronta digitale, si chiama SID. È un numero è abbastanza grosso, con tante cifre, tipo 27 miliardi, 357 milioni, 251 eccetera, e questo seed diventa una specie di firma di quel prompt. Cioè, se tu metti il prompt e gli imponi di usare quella, que, quel numero di partenza, con quel modello di intelligenza artificiale, perché ci sono n di modelli ovviamente, allora otterrai sempre la stessa immagine. Quindi il prompt diventa riproducibile parità di punto di partenza, cioè del SID che si usa, non so okay. se sono stato chiaro, Nelle mm. opere fatte con l'intelligenza artificiale di solito si dà sempre il prompt che cui è stato generato e anche il SID e il modello di intelligenza artificiale che l'ha generato, in questo, in questo contesto sì, la risposta è sicuramente positiva. Ok, grazie per la risposta c'è qualcun altro che vuole prenotarsi mi ricordo se questa era l'ultima slide o ce n'erano altre Sal. no ce n'erano altre ma me, me l'ho fermato un attimo perché appunto magari, no, magari per andiamo per avanti te. con le slide tanto che le mani sono giuste così completiamo ecco allora in questa slide che vedete la cosa interessante è, è il GPT-3 che ho messo sopra il GPT-3 è una cosa che, che da sola meriterebbe di essere discusso in un'intera serata No? Eh, ed è un modello eh, eh, che serve solo a parlare, a discutere è, è un chatbot, cioè è, è un uh, android che praticamente parla soltanto e risponde alle domande io lo chiamo Geppetto ho scoperto che diverse altre persone hanno scelto di chiamarlo Geppetto che GPT-3 a me non mi, non mi ricorderai mai sono delle sigle sono, sono sempre terribili Comunque questo modello qua è disponibile da 4-5 giorni a livello internazionale ed è un indirizzo internet a cui si può andare e gli si può chiedere a GPT-3 eh, di rispondere a domande di qualunque genere. Soprattutto si è visto che questo, chiamiamolo questa intelligenza artificiale è in grado di fare delle cose eh, che venivano considerate impossibili anche solo fino a un paio di settimane fa. Ad esempio, eh, è possibile chiedergli a, a Geppetto di fare la, scenegg la sceneggiatura di un film. Gli si dà più o meno il soggetto e lui eh, automaticamente la descrive, la crea, la produce. Tra l'altro è molto bello il modo in cui la produce, la produce parola per parola. Quindi si vede, mentre, mentre si parla con lui, si vede che lui comincia come se battesse distintamente. Quindi è una cosa che a noi sembra molto umana ma che in realtà è molto simile a quello che fanno le intelligenze artificiali che fanno disegni. Quando e ancora dobbiamo, più... Scusa Salvo, volevo solamente dire che quando insieme il titolo di, questa, eh, di questo incontro, di questa serata, le intelligenze artificiali presentino un nuovo paradigma per la creatività è effettivamente così. Tutte queste opportunità che ci offrono sono sicuramente degli strumenti, provate a immaginare cosa sarà, che cosa ci aspetta, e si va in questa direzione. Cioè, oramai credo che Dado sia tratto, basta fare una ricerca su YouTube, cioè tutti parlano di queste cose qui. Oramai eh, sarebbe sì. Ma la cosa è incredibile è che della, un... delle persone gli hanno chiesto a Geppetto di, di comporre poesie. No? di comporre eh, i tracciati di lezioni universitarie o comunque di bandi di concorso, o comunque di articoli post sul blog. Quindi addirittura, eh, se voi guardate eh, su molti blog, su, su molti social media, ormai ci sono un sacco di post che iniziano dicendo questo post non l'ho scritto io, ma l'ha scritto l'intelligenza artificiale, no? proprio perché vogliono far risaltare che è difficile capire in questo momento se è un articolo. E un articolo praticamente è fatto da un uomo oppure da questa intelligenza artificiale. Tan tanto è, è, è, è credibile perché è preciso, fatto molto bene. Tra l'altro, gli ho chiesto proprio su argomenti anche sensibili: tipo, gli ho chiesto argomenti del tipo eh, sul perché nella storia umana ci sia stata sempre la guerra, no? E lui. Dialoga, ragiona, parte delle, delle, delle considerazioni generali, arriva alle considerazioni finali, in maniera eh, eh, si è detto che l'80% delle persone non sarebbero in grado di fare un tema in questo momento, in quel senso lì. Oltre al fatto che questo potrebbe condurre al fatto che magari molti, molti studenti potrebbero smettere di creare temi, infatti la preoccupazione di alcuni educatori, è che questa potrebbe essere la morte della... Del, del, del fatto che le, le persone imparino a scrivere, ad esempio, imparino a comunicare, perché tanto c'è un bot che parla per voi, no? cioè voi gli dite cosa deve dire gli parla, gli dice, no? e lui parla e dice. Niente, questo è soltanto la partenza, e, e, tre giorni che è nato questo bot hanno dovuto spegnerlo, dalla, e, ieri sera ad esempio hanno interrotto, per, perché c'erano milioni di persone che volevano parlarci, volevano sentire cosa diceva e molte cose che diceva erano credibili anche se io l'ho provato estensivamente eh, a mia volta e ho visto che poi alla fine si capisce che non è umano, nel senso che gli ho chiesto delle domande abbastanza specifiche per esempio, ma specifiche a un certo punto non so, gli ho chiesto qua, come si vestivano i goti sotto l'impero goto nel 400 d.C., no? quando c'è stato l'impero goto. E, e lui rispondeva in maniera completamente leg legittima eh, sensata ma era standardizzata nel senso che se poi gli chiedeva come si vestivano invece gli uomini del Settecento alla fine rispondeva nello stesso modo perché comunque lui aveva un sistema, un metodo per generare queste, queste risposte che era poi lo stesso quindi da questo punto di vista eh, tutte queste intelligenze artificiali un po' come le immagini sono da interpretare nel senso che eh, possono essere di aiuto per impostare un discorso ma non potranno mai sostituire eh, l'uomo, perché comunque un uomo a cui gli chiedi come si vestivano i goti nel, eh, nel 400 d.C. ha una serie di ricerche che sono un po' più significative che non semplicemente dire ah sì, ma sai, però non si sa bene potrebbero avere delle tuniche no? eh, queste cose di questo tipo quindi cioè, in ultima analisi diciamo, siamo ancora tranquilli da questo punto di vista, però l'idea, come qualcuno ha detto prima è che eh, la strada è ormai segnata nel senso che magari adesso no ma fra un 50 anni, 20 anni, 10 anni o anche di più, eh, si, sarà sicuramente eh, quella strada. Quindi sarebbe meglio prepararsi adesso, quindi cercare di evitare di diventare obsoleti e quindi usare l'intelligenza artificiale per aiutare la creatività dell'uomo e non per sostituirla, diciamo, no? Tu cosa pensi? Asar, ascolta, questo è il talk show più interattivo del metaverso cerchiamo di mantenere fede si è, pre si è prenotato Biagio Teseo e ancora Enrico eh, gli facciamo intervenire? sì sì certo Eh, non è questa la... nel tipo. Allora no, eh. va bene, va bene. Mi, mi pare di no, mi pare di no. Ok. Allora, hey, Bot su YouTube. Eh, Come qua, i allora, non YouTube so. viaggio eh, viaggio Ho visto che hai messo giù la, la prenotazione. Enrico, sì. intanto, se vuoi dire tu. Parlo Ma io? Uh, adesso do il microfono a viaggio, così fa la, la, stavo, stavo mettendo il microfono a viaggio. Ok, senti. posso? Mi sentite? Ok, eh, sì? un attimo solo. Non hai... Ok, c'è il megafono a posto. Ok, allora, no, io volevo fare una domanda. Eh, GP... Geppetto, eh, per adesso solo in inglese, giusto? Non c'è in italiano. No, no, in cinese, funziona in italiano. In italiano. E funziona in italiano e l'ho scoperto ah. chiedendoglielo a lui. Io gli ho chiesto in inglese, gli ho detto, Ma tu parli solo in okay. italiano? Ma, no, no, guarda, parlami pure in italiano e io ti rispondo. Ho provato in italiano e risponde perfettamente. Eh, ma ma anche arabo, anche inglese, anche cinese, non preoccuparti. L'unica ah, cosa mi che ricercavo. mi ha detto, però, fai attenzione che io posso usare solo una lingua per volta non posso mischiarle. Ah certo, <ride> va, bene. Detto, va bene. Ultima <ride> cosa, eh, vi ricordate il progetto Eloisa? Qualcuno di voi se lo ricorda? Sì, Eloisa, la, no? Da, da eh, Eloisa è, è, no, la prima forma di chatbot di eh, sì. intelligenza artificiale italiana, tra l'altro, negli anni eh, 80 o 90, forse 90. No, forse era anni 80, fine anni 80. Eloisa, provate a cercare un po', eh, forse la storia de, dell'intelligenza artificiale nei bot nasce lì e se è così, forse è nata in Italia. Io ho un vago ricordo che è nata in Italia, eh. Che ci giocavo, Sì, però Eloisa, quella, quello che faceva Eloisa era una finta intelligenza artificiale, nel senso che cioè, all'epoca era, era notevole, eh. Sì. Era notevole e sì, adesso sì, è invece sì. molto diversa. Eloisa praticamente eh, si limitava a, a riconoscere la struttura sintattica, a ricostruire sì. delle frasi che sembravano attinenti a quello che veniva chiesto. In realtà non aveva nessuna percezione di quello che si veniva chiesto. Cioè, non si poteva chiedere a Eloisa, fammi la storia dell'impero romano, no? E certo, certo. dimmi se però, era la... fosse meno, no? Certo, però era un po' la. senso che fosse caduto o meno, no? Poteva rispondere del pensiero. Del chatbot, secondo me, no? È stato forse la base di pensiero di creare queste eh, forme di comunicazione. Comunque, grazie, grazie per la risposta. Okay. Adesso c'era Enrico, eh, mi Non so se l'ho pronunciato bene, lo dice lui. Enrico, ok, eh, invece la, la domanda riguarda, eh, ritorna indietro alla domanda di prima. Ma applicandola alla GPT 3 visto che tu prima dicevi eh, che probabilmente non arriveremo alla possibilità di, ehm, di sostituire l'umano questa intelligenza. Però, qui mi... la domanda mia è: secondo te qual è il limite di queste intelligenze artificiali attualmente? Il limite è più vicino al fatto che hanno un limite su come possono rispondere basato sulla conoscenza, che l'esempio sulle tonache esempio io potrei rispondere in una maniera approssimativa perché la mia conoscenza è limitata, ah, la conoscenza è limitata o limitata che sia resto sempre umano perché creativo, invece GPT-3 manca qualcos'altro oltre che un modello più accurato di intelligenza ma per te è più importante che sappia rispondere in una maniera realistica perché sa le risposte o può anche essere umano nell'ammettere di non sapere Socrate style Qual è più importante? Sappia direttamente allora, le risposte qui, o le sappia imitare? Ci sono due, due discorsi che si in, in, intersecano. Uno è il cosiddetto discorso di Turing, cioè se mi interessa avere un'intelligenza artificiale per averla proprio come intelligenza, cioè una pari a me, per cui, eh, che abbia le mie stesse risorse, cioè che sappia eh, creare appunto, no? oppure che abbia invece uno strumento molto tecnico che riesca a cercare delle cose su internet. Tra parentesi, proprio oggi è uscito un articolo che diceva la fine di Google, il GPT-3 è la fine di Google perché sta introducendo un nuovo modo di cercare su internet, no? che non è quello di cercare la parola, ma di cercare proprio, ti dico io cosa voglio cercare e lui va a cercarsi tutte le informazioni che permettono di fare questa cosa qua. Eh, mi, mi riallaccio a quello che diceva prima, io era Teseo che parlava, del, che aveva scritto sì. quelle istruzioncine, sperando di vederle risolte. Sì. Rubin, mi senti? Rubin? E non sono di per sé, eh, non, eh sì, possono sembrare, però no, no, no, no, non siamo ancora lì però comunque rimane il fatto che magari fra qualche anno, fra 10-20 anni potrebbe accadere che ci sia questo salto. C'è addirittura una, sì, sì. una teoria, oh, sì, la sono teoria sono della singolarità modo. che porta avanti il tuo amico, come si chiama? David Orban, David Orban. David Orban che afferma che a un certo punto... Un libro, quando, e lo... in... amo David. Eh, quando a un certo punto ci sarà il salto e eh, sarà ormai una cosa... In cui le intelligenze artificiali prendranno anche il potere del, del, del pianeta e via discorrendo. lì siamo in piena fantascienza, secondo me, almeno nella, nella, nella singolarità più, più, più, più accesa. Non necessariamente deve essere una versione distopica, magari questo è proprio esattamente, magari andiamo un po' fuori tema. Ti inviterei magari a completare le slide. E... Certo. Allora, sì. eh, uh, chiedo, prendo, prendo, uh, finito... chiedo scusa, ma è mancata la corrente a casa mia. <ride> Pure, <ride> sembrava che andava tutto liscio, eh? <ride> <ride> tutto bene. Eh, dimmi, dimmi se ci sei, quando ci sei. Sì, sì, eh, ho già ripreso lo streaming. Ok, allora, Ottimo. gli amici dello streaming non sentono quello che dice Rubin, il nostro regista, ma è mancata la corrente a casa, quindi... Era stato un attimo di buio ah, ok, okay va, benissimo, va benissimo allora puoi riprendere va bene. va bene allora le ultime diapositive ma comunque bene o male le avevo già anticipate dunque eh, prima avevo elencato torna un attimo alla diapositiva precedente che posso sono... leggere velocemente riesci a tornare prima Okay. Allora qui stavo solo elencando quali sono eh, le varie forze in cui ci siamo soffermati, ma c'è appunto la stable diffusion, che è quella di cui, che, cui mi interessa particolarmente perché è open source e quindi è disponibile a tutti, c'è Midjourney, journey sì. che è quella intelligenza artificiale a pagamento, c'è Clip, che è quel sistema che abbiamo visto prima che descrive le immagini. Poi ci sono tutta una serie di altri esperimenti che si stanno facendo e di cui molti sono quasi arrivati a conclusione. Eh, come avete visto bastano pochi giorni per ottenere dei risultati incredibili. Tipo addirittura c'è un'intelligenza artificiale che viene usata per creare dei prompt. Quindi c'è dato quello che volete fare, eh, c'è un'intelligenza artificiale che vi aiuta a generare dei prompt che permettono di essere di essere migliori degli altri, il che sembra strano, sono AI per buttare un AI, cioè una I, una metà AI Ci sono delle AI che servono per, eh, per generare dei video musicali, ci sono delle AI che permettono di, di, di creare dei film, abbiamo visto che il geppetto non c'è molto lontano perché ormai riesce a fare la sceneggiatura di, di, interi, di, interi, di interi film o quasi, e ci sono delle AI che permettono di creare da nulla dell'animazione, tipo fammi l'animazione di un uomo che corre. E, e lui lo fa cioè, e, lo, e lo fa nel modo in cui lo, lo, lo, lo, lo può essere poi inserito in un mondo virtuale ad esempio questo genere di cose cioè, una delle, delle difficoltà che avevamo in Second Life non so se ti ricordi era appunto fare l'animazione della, della persona che suona la chitarra o, o, o, o suona uno strumento per musicale pensarti, quindi lei lo può qualcosa. fare senza bisogno di dover farsi le tutte e, e fare tutta l'animazione, che tra l'altro ti ricordi eh, era anche costosissimo no? per avere gli strumenti per farlo. Ci sono delle AI che, come abbiamo visto prima, permettono di generare dei testi, dei blog, articoli e perfino libri, appunto, GPT. E poi una cosa che a noi interessa anche molto è sono le AI che generano dei modelli 3D. È possibile a delle AI dirgli eh, generami una casa in 3D che poi metto in Blender. no? e Lui prende, sa più o meno come fa una Questo casa e la costruisce, eh. Eh. e quindi Questo uno non deve è molto, neanche molto più interessante il metaverso, diciamo. Sì, perché puoi, puoi fargli costruire quello che vuoi, cioè, dal punto di vista educational, che mi interessa molto, è molto importante perché molti insegnanti, ad esempio, vogliono fare magari quello loro allievi. Le ricostruzioni di, di, di ambienti, hanno bisogno di modelli e, e mh, per spiegare il funzionamento tipo anche tavoli, sedi anche, anche arredamenti e tutte le volte devono o costruirsi di loro che però richiedeva che diventassero esperti di Blender cosa che non è, non è che si possa chiedere agli insegnanti o anche agli studenti di fare questa cosa eh, oppure di, di comprarli da delle persone che, eh, che quando parliamo è... di modelli 3D stall si fa anche veramente un mondo Pensa anche, non so, dei professionisti, pensa a eh, so, un odonto tecnico, no? Una foto gli dice, generami un modello tridimensionale dove si possa intervenire, si possa fare determinate cose. È un'infinità di cose che, eh, di cui stiamo andando incontro. Ed e ora, poi ci sono delle re che ci danno anche musica. Farei arrivare io, io, in veramente... sala già alla fine delle slide, che è poco, e così poi ci... Ci concediamo le domande se siete d'accordo. Sì, sì, fammi, fammi vedere altre domande. Ecco, questo è l'arte, l'abbiamo già parlato prima, ma comunque l'arte, ho detto sì, nel momento in cui viene usata da una persona artista, allora diventa uno strumento usabile. Attualmente di per sé da solo no. Vai avanti. Eh, eh. Ecco, Questo era il discorso che avevo già accennato prima: il fatto che la fotografia stessa aveva avuto gli stessi tipi di perplessità dalla comunità artistica nel 1860. Tra l'altro, Francesco Di è una, una persona che pubblica, c'è un'altra licenza artificiale che si è svegliata. Eh, e questo era per dire che comunque eh, eh, è sempre un po' fatta a cicli questa cosa cioè ogni tanto si manifesta sempre lo stesso problema, cioè è arte non è arte, eh, quando è che possiamo considerarlo arte poi in qualche modo tutta la cultura si riassesta e quindi anche, anche noi probabilmente dovremmo riassestarci ma magari ci impiegheremo un secolo per farlo o forse di meno, non lo so per cui stiamo parlando del 1850 per dire, eh, quindi 150 anni fa anche di più ti fai vedere ancora la foto dopo, il diapositivo dopo. Ok, poi il problema giuridico che accennavamo anche prima, eh, che non esiste tuttora la giurisprudenza che gestisce queste cose, per cui eh, diventa un problema, no? Cioè, diventa un problema nel senso che eh, se si usano, eh, e soprattutto se si usano esplicitamente dei, dei prompt derivano dagli artisti viventi. Oppure se si usano, eh, se si usano uh, eh, frasi, NSV, se le frasi NSV le tra l'altro FV tra l'altro dire no safe work cioè praticamente erotismo f non... ma tenete conto che in paesi del mondo che è pornografia anche sottilmente il collo femminile collo femminile, no? è complicata, la è che la cosa, non si possa risolvere dicendo esiste esiste una, una, una, una giurisprudenza unica quindi eh, non, non è facile non è poi facile. discorso che dicevo anche Penso prima possibile, perché, è, possibile è, è, è, è possibile brevettare, un prompt, è brevettare no? un prompt qualcuno ha fatto la domanda no, e magari la domanda, domanda deve magari questo, deve questo, questo deve ragionamento questo, in realtà, sì, si sì, possibile essere un prompt con sì, il che si prevede il corrispondente, perché è il prompt realtà, è unico e quindi diventa un ombre di genio. Ma anche lì però non c'è una lì, legislazione che una protezione. Poi non so se c'è ancora altre diapositive. Ah, qui ho eh, eh, la ah, qui tipo di affinare in cui faccio vedere confronto fra tre intelligenze artificiali digitali eh, che sono state già state classificate con quella che usa quella base tipo degli ottimi prodotti gli ottimi ottimi la più diffusa in discussione professionale e mi giorni mi vi sorrima se notate mi giorni nella diapositiva per lì con l'elettrica e però vedete che compare quando voi fate una foto con il foto viene firmata sia col prompt sia col prompt che col SID, quindi SID, quindi la stessa forma questo vale anche per le intelligenze artificiali, quelle a pagamento più poi c'è da lei che è ben nota, poi Uombo invece è che gira sul cellulare, ma è praticamente molto comoda per dire che. Può farsi delle eh, anche lì fare dei prompt gratuitamente. Ma so. ormai, ormai in soluzioni del genere. Se guardate su internet ci sono centinaia, l'imbarazzo, ormai certo che comunque, comunque Midgirny mi ha una no. sua, versione sua versione free e un'altra e un'altra. No, è 10-15 foto, no? E poi quando hai finito quelle è finito, non è che. E lì si pone, il si pone perché poi ogni eh, giorni sostanzialmente gira su un server di. c'è gente che si fa una valanga di account, account. per continuare a, <ride> a... utilizzare. <ride> allora, allora indietro, io intanto ti faccio fare un applauso un personalissimo, personalissimo perché, eh, perché veramente è veramente straordinario. Eh... Cioè non è che avevo bisogno di scoprirlo stasera, lo stasera, eh, eh, eh, però credo che Al eh, sia per noi una risorsa, una risorsa. Risorsa, ecco. Una risorsa allora, ci sono, allora delle, ci sono delle manine alzate, eh, pregherei Enrico di mettere la slide, quella della, della locandina. Perfetto, adesso andiamo avanti ancora un pochino, eh, Credo che, eh, credo che il primo a prenotarsi che il primo fosse primo ancora, prenotarsi ancora, ancora eh, Moebius. Moebius. Eram, ah, non lo, eram, veloce, no, perché non lo volevo vedo, perché voleva ringraziare. ringraziare per la domanda. Almeno ah, no, no, eh. a voleva ringraziare per la risposta di prima. tutto Ok, okay. okay. c'era okay, Eva, c'era Eva, c'era Eva. Eva. Voilà, voilà. Prego? Mm. Sì, sì, io... io. Volevo chiedere, Volevo chiedere a Sal eh, se ha provato a costruire qualcosa eh, con l'intelligenza artificiale in tre dimensioni e ehm, in quel caso che ehm, tipo di, di oggetto cioè come poi si può importare nei mondi virtuali? Eh, il progetto eh, è ancora eh, una, eh, è sotto studio eh, cioè, peccato su sull'interno ah, si trovano praticamente il progetto originale di, che, con tutta una serie di esempi ma non esiste un qualche cosa di utilizzabile, o almeno io non l'ho trovato. No. Però il fatto che eh, sia già disponibile una serie di studi cioè, eh, fatti da accademici e da aziende, tra cui mi sembra, non mi ricordo se, Acrobat, Adobe, cioè, queste aziende di questo ca calibro qua, cioè, quindi praticamente enormi, no? aziende enormi stanno facendo degli esperimenti molto, eh, con molti soldi, no? quindi c'erano cioè, molti soldi, stanno mettendo tante risorse in gioco, quindi probabilmente vorranno fare qualche cosa tipo bigiurni, no? e eh, quindi a pagamento, eh, però eh, ho letto anche altri tanti articoli che spiegavano che eh, si voleva utilizzare stable diffusion, quindi prodotti open source, per fare le stesse cose. Al momento siamo ancora un pochino lontani, no? Però, vista la velocità con cui vanno queste cose, mi aspetterei che ci sia qualcosa entro qualche mese, insomma, su cui poter metterci le mani sopra, no? Al momento non no, ho sì. visto niente di concreto. Ok? Eh, so, C'era la mia amica Roberta di Biella, che... Ehm... che si era prenotata anche. Dunque, oh, scusa grazie, Eva, forse, forse volevi dire ancora e... qualcosa. No, no, voglio solo ringraziare no. Sal e spero che ehm, quest'idea possa a breve ok ok. Robis uh, allora io eh, come tu sai sono completamente a digiuno di tutti questi argomenti e sono comunque una curiosa, una cosa che credo sia per me la base di tutto questo, come ci si fa a, a collegare e a, e a fare questo tipo di, di esperienza per chiedere, chiedere tutto quello che avete detto adesso, nel senso che c'è un, cioè, un collegamento in un sito particolare dove si può interloquire con, eh, con l'intelligenza artificiale o eh, è tutto fatto scrivendo diciamo? Eh, sì, si può, si può fare direttamente, allora ci sono almeno due siti che sono abbastanza facili, uno l'ho citato prima è mage.space, sì. sì. se tu proprio su un, un, un browser qualunque scrivi Mage. Space, mage.space, okay. eh, esce sì. fuori una, una, una, una pagina poi si compila e questo permette di ottenere subito delle immagini in pochi secondi, praticamente senza installare niente, senza sapere nulla, anche dal cellulare o da Mac esatto. o da e, e questo per le immagini. Invece per GPT-3, che gheppetto? Esatto. Sì. C'è un altro URL, cioè un URL sarebbe l'indirizzo internet in cui si può andare, ma eh, tu puoi andare eh, lo puoi cercare su Google scrivendo semplicemente chat GPT3 no? sì? nota che io gli ho chiesto a Geppetto se potevo chiamarlo in un modo un po più umano e lui mi ha detto no assolutamente no perché io non sono umano <ride> <Ed io ride> no, ecco in questo caso tu praticamente hai azionato un microfono sì. quindi per poter parlare con lui Giusto? No, parli sempre con chat no? però aspetta oh, devi per però farti sì. un account su, su, su, su, sul il sito di OpenAI che è questa società in realtà non è una società free, è una società tipo Microsoft, anzi in realtà mi sembra okay. che sia addirittura di proprietà della Microsoft, no? Eh, che eh, solo se tu fai il login dentro quel sito della, della OpenAI ti consente di parlare tramite chat, quindi scrivi. Ah, ok. Eh, ma però è una cosa molto semplice, cioè ti compare anche lì Sarazar, un prompt, cosa tu... ne pensi? Cosa ne diresti di fare tu che fai migliaia di tutorial? <ride> Ha fatto veramente tanti di quei tutorial che si è perso il, il conto, dove appunto spieghi in maniera semplice come stai facendo adesso stai mettendo sotto in descrizione tutti i link di queste cose che stai dicendo, in modo che le persone che partono loro da zero, che hanno nessuna <ride> esperienza in questo, in questo settore, possono vedere insomma come fare per generare delle immagini sì sì, alcune di queste cose le avevo già fatte anche in Piramidi Caffè perché avevo fatto degli articoli dove spiegavo anche sì, come si sì, faceva sì, sì. queste cose e poi eh, sì, comunque dei tutorial possiamo farli e, e poi li possiamo diffondere tramite Piramidi Caffè su assolutamente. questi casi particolari Assolutamente, Piramidi Caffè è a disposizione sempre per diffondere conoscenza assolutamente in ogni, in ogni direzione eh, grazie Roberta. Adesso c'era Andrea Giglio. Andrea Giglio è lui il quale ha creato questo anfiteatro magnifico. Tra l'altro, non so se ci avete fatto caso prima, sono salito sopra. Se mai visto no? in una trasmissione televisiva, che il conduttore piglia e se ne va sugli se ne va, spalti, e faccia una foto e inquadrare voi. Però qui c'è il teleport in un lampo, quindi sono ancora qui a ringraziarlo. Grazie Andrea. Curiosità. Eccomi, la, la mia domanda è questa, eh, piano piano, grazie a Blender, grazie soprattutto a concetti, qua il modularity, anche la creazione dei mondi, l'abbiamo detto, la modellazione 3D sta cambiando, piano piano, intelligenza artificiale, se la consideriamo tale, sta cambiando appunto la modellazione, anche la programmazione, ho sentito dire, molti programmatori, io non sono in, del campo, ma Uh, sta passando da, da conoscenze tecniche a cosa devo chiedere alla macchina, non come farlo. Le blueprint spero che vengano semplificate dalla realtà aumentata, la programmazione a nodi anche nella formazione primaria, nei bambi eh, dei bambini tipo Scratch. Uh, secondo te, come, sia come programmatore ma anche come modellatore, dove conviene puntare l'attenzione? per, come dicevi te, tenerci pronti al futuro. Ma allora, eh, ho accennato anche prima, no? quando parlavo del, del fatto che il geppetto è in grado di costruire già dei programmi in partenza. No? Eh, così come poco fa avevo anche detto che eh, ci sono questi studi per cui è possibile chiedergli: facciamo un modello di casa piuttosto che il modello di, di ruota o cose del genere. Però questi modelli qua che vengono forniti da queste intelligenze artificiali, Potrebbero anche non funzionare, essere sbagliate, nel senso che lui le prende e ti dà queste idee che sono molto importanti, molto interessanti, ma che tu devi poi comunque ancora, ancora attrezzarti a usarle. Quindi ci va ancora un buon, un buon grado di esperienza per utilizzarle. Eh? Cioè non è che arrivino... Ad eh, esempio, faccio un esempio, se tu crei un modello con l'intelligenza artificiale è che ti arrivi un modello in cui, in realtà, magari hai fatto benissimo non so, un trattore, per esempio gli chiedi, ti arrivi un trattore che però c'è le ruote rovesciate, no? perché l'intelligenza artificiale magari l'ha fatta per come gli è venuta. No? Quindi tu devi ancora essere bravo a entrare in Blender e correggerla, ritoccarla, no? non puoi scindere da questa esperienza, no? cioè, quindi è falso pensare che il, eh, il fatto che lui ti abbia fatto il modello Liberi dalla, dalla responsabilità o dall'incombenza di saper modellare a tua volta, libera dalla noiosità di dover modellare. Non so se tu modelli, ad esempio, 5.000 punti, per cui devi fare tutti i dettagli che, tra l'altro, nessuno andrà mai a vedere, perché, per dire, no? Tu magari perdi due giorni a fare tutte le zigrinature di una vite e sono del tutto inutili, no? È, è, è utile invece avere un programmino, cioè un'intelligenza artificiale che ti faccia lei qualcosa in maniera approssimata la stessa cosa anche per la programmazione cioè tu non hai bisogno in, in certi contesti di avere tutti i dettagli implementativi di un algoritmo eh, ma hai bisogno spesso di avere l'idea dell'algoritmo cioè infatti l'esperienza a volte si vede proprio dalle le persone che gli chiedono di risolvere un problema e una persona eh, in esperta non sa neanche da dove partire no? per risolvere il problema invece una persona esperta sa dove partire ma ha bisogno di tempo per, per trovare tutte le tecniche insomma, per farlo, quindi si perdono dei giorni a fare delle prove, controprove, eccetera tutti questi strumenti possono servire per ridurre la quantità di tempo che tu passi a fare delle cose noiose tra l'altro no? e a concentrarti Fare quelle parti più creative proprio di questo modello. Quindi, cioè, poter disporre gli elementi, ad esempio, nella modellazione nel modo giusto, no? Oppure nella programmazione, correggere, appunto, farlo, farlo funzionare in maniera più, più, più interessante e più rispondente ai tuoi interessi. E, boh, quindi, secondo me, bisogna essere, eh, bisogna capire questa, eh, secondo me la stessa cosa succede in tutte le esperienze di automatizzazione dell'uomo, quindi a partire dalla macchina a vapore, no? Eh, Dalla da, da ruota, eccetera, grazie Siete, a te. ragazzi. Io ho tolto lo stage blocker, abbiamo superato l'ora e mezza, voglio stare anche dentro, okay. in, diciamo anche abbastanza eh, tra virgolette, televisivi. Salazar, intanto ti batto un 5, perché numero uno assoluto, <ride> <ride> numero uno assoluto il nostro Salazar. Allora, guadagnate il palco, ci facciamo la nostra foto di gruppo o anche ci terrei tanto andare in quel mondo che ho preannunciato all'inizio, il mondo che, adesso creo il teleport, facciamoci la foto di gruppo, venite, raggiungete il palco, venite qui, venite qui con noi. State qui dietro, no. sono... c'è spazio. Aspetta, aspetta, aspetta, tranquillo, tranquillo, Rubin. Intanto, qui dobbiamo salutare sei... un po' di gente. Dobbiamo salutare salutare ah, carina quella sfera! semitrasparente. attraverso lo streaming. Dobbiamo sal salutare i creatori della mappa. Quindi... Ah, è... eh, eh, Dall'altra parte, su Spatial, <ride> ha eh, fatto lo streaming e ha accolto le persone che sono andate da quella parte. Veniti sul palco, veniti sul palco. Allora serve un fotografo, ma vi fotografo anch'io. Eh. Rubin vieni qua che sono sempre lì io. Ma quale Rubin? Ci sono le tre di Rubin. Ero Rubin, dovresti rubi. farti degli avatar un po' di... Vai lì, vai tranquillo, vai tranquillo, dai, dai, dai. dai. Sì, sì, no, stavo scherzando. conquisteranno tutti. Eh, ok. conquisteranno allora, tutti. Intanto faccio qualche foto. Se qualcun altro vuole poi venire a chiedere a... il favore, vado l'altra all all foto, allora, dei rubi. allora, rin ringrazio, stavo dicendo, Leonardo Finali. Oh, ciao, ciao. Oh, ciao a tutti. Ah, usiamo le, emo, le emoticon che sono, che sono la cosa, una cosa simpaticissima. Salutiamo mm. tutti. Salazar, bravissimo, ancora tanti applausi. Ma... Sinceramente è stato un, uno show molto, molto interessante e anche le domande del pubblico sono state, sono state molto, eh, molto calzanti. Edo Marco e Gna che si sono prenotati, siamo in chiusura, siamo in chiusura. adesso ce ne andiamo, ce ne andiamo su, su quel mondo, Magic salutando, facciamo un conto alla rovescia, vedete sul palco tutti quanti chi non c'è ancora eh, dico anche a Leonardo se vuole raggiungerci qua allora 5 4 3 2 1 salutiamo tutti. Ciao, il prossimo dramista eh, show sarà nel 2023 sicuramente, questo è l'ultimo quest'anno, ma l'appuntamento sarà con eh, il quindicesimo compleanno di Piramide Café su quattro piattaforme: Second Life, World, special e Al Space VR. Al Space VR in questa arena. Quindi, salvatevi la data, 11 gennaio 2023. Non prendete non prendete impegni perché sarà una qualche cosa di unico. La voce di Viviana Houston. A signoro di Second Life. Ciao a tutti, chiudi il streaming. Allora, io